Buona serata a chi ci ascolta su Facebook da Vita Trentina, dalla redazione presso il Polo Culturale Vigilianum. Sono il direttore Diego Andreatta e do il benvenuto per questa diretta al riconfermato presidente delle ACLI Trentine, Luca Oliver, uscito dalla nomina sabato scorso, 23 gennaio, del Consiglio di Presidenza appunto eh, delle ACLI a seguito del congresso. Buona serata Olivere, grazie della sua disponibilità. Grazie a voi, grazie a voi e buona serata a tutti quelli che ci ascoltano. Abbiamo l'occasione di dialogare con lei, lo faremo poi anche per i lettori di Vita Trentina sulle nostre pagine. Ricordiamo che questa formula dà la possibilità a chiunque di porre la propria domanda anche diretta, basta soltanto digitarla sulla nostra pagina Facebook, nella chat, e ci sarà subito consegnata, noi la gireremo al Presidente Oliver. Generalmente nelle interviste programmatiche si guarda in avanti, Presidente, io vorrei un attimo invece guardare indietro alla pandemia e riportarla alla memoria i nomi di Giampiero Guadagnini o di Guido Scalette, di molti altri dirigenti aclisti che il coronavirus purtroppo ha, tolto, ha portato via le sue comunità ecco, come li ricordo meglio, quale messaggio viene da queste Viteacliste per voi? Beh, effettivamente appunto quando poi no, si viene toccati su persone che hanno costituito e costituivano fino insomma, a poco fa punti importanti fondamentali per la nostra organizzazione tutto assume una veste molto più chiara molto più concreta, no? a volte eh, questa pandemia, che è un evento anche mediatico, eh, rischia di essere letta come tanti dei fatti di cronaca. Viceversa, quando poi si viene interessati direttamente, tutto assume un significato molto evidente. Eh, due persone che entrambe hanno speso veramente la propria vita all'interno della nostra organizzazione, eh, Guadagnini nell'Enaip, Scalette nel Patronato, ma che poi anche successivamente, oltre a questo lavoro, come dire, di prossimità che loro avevano interpretato in questo modo e l'hanno eh, portati ad essere dei punti di riferimento per le persone, anche oltre l'orario di lavoro e oltre le giornate lavorative, sono rimasti come dire, dentro il sistema garantendo ancora la loro professionalità, la loro vicinanza, eh, cercando di dedicare il massimo del tempo alle persone più anziane e più in difficoltà. Ecco, è chiaro che persone come queste lasciano un vuoto... Eh, non è colmabile. Insomma. La lezione è anche quindi di una fedeltà. Senta Presidente, venendo alla mozione conclusiva del vostro congresso che si è celebrato appunto dieci giorni fa, l'altro sabato e che era intitolato Generativi nella comunità vi soffermate naturalmente su questa crisi che dite giustamente non è solo pandemica, non è solo economica, purtroppo è anche una crisi politica. Posso chiederle in estrema sintesi Cos'è l'aspetto che in relazione naturalmente alla vostra mission vi preoccupa di più di questa fase storica in Trentino, in Italia, nel mondo? Eh, il, eh, il problema principale di fatto dal punto di vista della lettura è quello del lavoro a nostro avviso. Abbiamo eh, ricadute già in essere, avremo ricadute ancora peggiori per quel che riguarda l'anno in essere, e eh, l'anno in corso, eh, tali da evidentemente rendere la situazione è così complessa che ha bisogno della, della collaborazione di più parti, no? quindi ci vogliono idee, ci vogliono come dire, strumenti innovativi, ci vogliono anche risorse finanziarie, ci vogliono un sostegno appartenente pubblico, ci vogliono norme, ci vogliono come dire, tutte le energie che in questo modo possono essere espresse e messe al servizio delle persone che affronteranno veramente dei mesi, forse anche degli anni, se non ce li auguriamo, eh, complicati. Ecco, eh, Presidente, ricordo intanto a chi ci ascolta su Facebook che è possibile rivolgerle anche delle domande, basta digitarle sulla nostra pagina. E rispetto alla vostra mozione, si parla molto di un tempo di costruttori, riprendete l'immagine del Presidente Mattarella. D'altra parte voi avete denominato negli ultimi tre anni il vostro progetto nelle periferie «Costruire eh, comunità». Possiamo dire che risultati avete visto? Perché è importante costruire a partire dalle comunità? Eh, potrebbe sembrare uno slogan? Invece diciamo che è importante perché è l'unico metodo che funziona in questo momento. Eh, credo che innanzitutto per noi è divenuto un modo per reinterpretare il nostro ruolo. Noi abbiamo da sempre avuto una funzione chiamata sviluppo associativo e abbiamo capito che se... Il tentativo è solo quello di animare un circolo che è il nostro presidio territoriale, quando invece la comunità che ci sta attorno non è animata, non condivide diciamo, un progetto, è velleitario no? il circolo non si anima in un contesto che non è animato. Per cui, innanzitutto, aprire lo sguardo era eh, l'unica cosa per noi da fare. Dall'altra parte, questi percorsi condivisi e partecipati che hanno visto, credetemi, eh, iniziare magari 10 persone e arrivare poi ad assemblee di 40-50 solitamente al contrario, partono in 50 e si arriva in 10, eh, hanno fatto anche i, avviare poi delle progettualità che eh, sarebbero state altrimenti oggetto, come accade spesso, di contrasti, di interpretazioni diverse, di pareri diversi, quindi prima di partire avrebbero avuto bisogno di tempi e anche magari di costi molto più elevati. Invece un processo condiviso, un progetto che a quel punto nasce da esigenze condivise, viene immediatamente peraltro preso anche dalla parte pubblica e dalla comunità di valle, dai comuni nei casi dove siamo partiti, con, come dire, reso immediatamente cantierizzabile. No? Quindi di fatto quello che noi abbiamo ottenuto è stato ottenere risultati con tempi più brevi, con costi minori e con possibilità di successo e di ampliamento sicuramente maggiori di quelle che sono consuete. Quindi è l'unico modo che funziona, partire dalla comunità. Presidente Oliver, ne abbiamo avuto testimonianza anche noi perché sulle pagine di Vita Trentina, soprattutto nelle corrispondenze dalle valli, eh, spesso eh, è stato rappresentato questo vostro lavoro eh, di base. Non c'è dubbio però che dall'interno qualche eh, scossone, questa inedita pandemia, lo abbia eh, creato. Si sente parlare in generale insomma, di una crisi, dell'associazionismo, non solo di quello cattolico. Ecco, lei da Presidente cosa ha visto? Qual è stato l'aspetto che è stato più frenato nella partecipazione? Peraltro ricordiamo che il vostro congresso si è celebrato dopo una lunga attesa online, rispettando le regole, non solo quelle sanitarie, ma anche quelle della democrazia. Ecco, ma in che cosa ha inciso di più la pandemia e magari quale risorse invece avete scoperto in questi periodi difficili? Beh, evidentemente, per noi che eravamo abituati a gestire eh, il calendario annuale di iniziative eh, con eh, come dire tantissimi appuntamenti socializzanti dove le persone dovevano trovarsi no, per fare un'attività di festa, un viaggio piuttosto che una serata di approfondimento, il fatto di non poterle fare effettivamente ci ha colpito duramente rispetto alla possibilità di lavorare su quelli che erano gli elementi tradizionali, no? Per cui eh, spesso ci, ci si è chiesti e ci è stata rivolta da parte dei vari circoli la domanda ma no, possiamo riassumerla così, siamo ancora utili visto che non possiamo trovarci e vederci questo ovviamente eh, in certi territori è rimasto un problema complicato da gestire in altri territori ha dato modo appunto di sperimentare quelli che sono gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione eh, come detto il nostro congresso ne è una dimostrazione quando si può, questo strumento può avere anche, come dire, degli effetti positivi. Devo dire che all'indomani del congresso mi sono arrivati veramente tantissimi messaggi di, eh, anche di persone che si complimentavano perché per la prima volta avevano effettivamente ascoltato la stragrande maggioranza degli interventi, e avevano condiviso o comunque dibattuto poi eh, rispetto a quelli che erano i messaggi del congresso. Devo dire invece onestamente che un congresso tradizionale in presenza, come dire, fatto di tante relazioni che sono magari non rivolte verso chi parla in quel momento dal palco, ma sono rivolte tra le persone che partecipano, per carità, valore umano tantissimo, ma in termini di elaborazione di pensiero qualcosina si perdeva. Certo che appunto il, il tema poi della, della prossimità rimane un elemento centrale, per cui la nostra azione è un'azione che deve esplicarsi attraverso la vicinanza, non sarà quella fisica oggi, ma deve essere una vicinanza di pensiero, una vicinanza ideale e soprattutto che si concreta in aiuti, in sostegni comunque percepibili. Ecco, ricordiamo alcune fasce anche che il vostro movimento segue in modo particolare, penso quella dei pensionati e anziani attraverso la FAP, ricordo un, inc un incontro in settembre in cui si sperava di poter ripartire e poi non è stato così. Certo, esatto, noi diciamo che la, la nostra utenza è variegata perché poi in realtà sono tanti i giovani, sono tante le coppie con figli giovani che si rivolgono ai nostri servizi, certo che abbiamo come dire un, sia per quel che riguarda i soci sia per quel che riguarda le attività di animazione che facciamo, un'utenza eh, mediamente anziana. Evidentemente eh, anche qui l'ingegno è stato prezioso, abbiamo eh, da subito messo in campo queste pillole di compagnia che sono state realizzate eh, ricorrendo a persone esterne e persone interne, tutte di buona volontà, devo dire, con capacità anche di costruire dei prodotti editoriali, chiamiamoli, consentitemi, comunque di qualità e che, insomma, devo dire, sono state veramente di successo, hanno consentito comunque... Di, di, di accompagnare le persone in alcuni momenti che erano veramente duri soprattutto quelli del lockdown vero e proprio insomma di questa primavera con ad esempio non so eh, lezioni sull'addestramento degli animali domestici piuttosto che sulla cucina piuttosto che la lettura dei libri piuttosto che invece sulle eh, attività che una mamma si trova a dover svolgere con un neonato insomma con un bambino comunque molto piccolo ecco tutti elementi che eh, nella necessità ci hanno fatto sviluppare anche come dicevo l'ingegno Presidente Oliver, ecco, ricordo che c'è sempre la possibilità anche di rivolgerle qualche domanda in diretta per chi volesse intervenire nei commenti sulla nostra pagina Facebook. Veniamo anche al ruolo di coscienza critica che le ACLI continuano a ricoprire nella, nella realtà trentina, andiamo verso un anno che comincia a riprendere il tema dell'autonomia, eh, c'è stata una prima riunione proprio la settimana scorsa e voi non avete fatto mancare la vostra voce, posso chiederle Qual è il giudizio che emerge sulla politica trentina oggi dalla riflessione del vostro recente congresso? Beh, evidentemente noi abbiamo iniziato come dire, subito contestando in particolare le misure legate ai tagli e all'accoglienza. Questa ci è sembrata come dire, una riflessione politica fatta in maniera molto semplicistica, diretta a quelli che erano dei messaggi dell'elettorato, e non assolutamente coerente con una visione che comunque nell'autonomia trova proprio il presupposto dell'integrazione tra le comunità. L'autonomia è nata per consentire l'integrazione oltre che il miglioramento insomma, delle, delle condizioni economiche. Per cui partendo in quel modo evidentemente la nostra attenzione è rimasta molto alta, eh, Nei mesi successivi, devo dire, ci sono state luci e ombre, siamo stati accolti spesso, in effetti, ascoltati spesso, eh, come dire, siamo stati ai, alle parole e all'ascolto, non sempre sono seguiti fatti, per cui eh, diciamo che in questo momento la nostra attenzione è ancora quella di cercare di eh, consolidare alcuni messaggi che noi vogliamo dare proprio nello spirito della necessità, quindi sia nella nelle priorità che una giunta provinciale in particolare oggi deve avere che forse sono, devono essere più libere da quella che è eh, l'obiettivo così del consenso politico immediato no? direi che oggi più di un anno fa probabilmente o più di tre anni fa eh, tutti abbiamo capito come si deve affrontare il cuore delle questioni e qui parliamo quindi di investimenti necessari della sanità in primis dove comunque il Trentino ha una priorità e il termine della coesione sociale rimane centrale soprattutto in un momento di grande fragilità e solitudine come questo. C'è poi tutta la frontiera del welfare in cui voi siete in prima linea. Possiamo dire però che siete comunque considerati interlocutori insomma affidabili anche perché mi pare abbiate difeso una scelta apartitica che vi fa onore insomma. Sì, diciamo che dal nostro punto di vista, gli api hanno questo slogan, adesso non ricordo quando è stato coniato, ma comunque ha, ha diversi disegni, autonomamente schierate, no? E noi crediamo di essere, come dire, identificabili in maniera netta, non c'è dubbio da che parte stiamo, non c'è dubbio che stiamo dalla parte di chi sta peggio, adesso consentitemi la semplificazione del messaggio, e non c'è dubbio che stiamo soprattutto dalla parte di chi vuole costruire una società più equa e, come dire, che garantisce di più a tutti. Eh, per cui il fatto di non schierarsi politicamente in termini diretti, o meglio non schierarsi partiticamente in termini diretti, perché politicamente credo lo facciamo. Certo. Partiticamente è, è più che altro, dire, ci consente di, di affrontare i momenti elettorali cercando di sollecitare il singolo partito a dire cosa pensa sui temi che sono i nostri temi. Insomma. Ecco, nella mozione usate un termine un po' roboante, forse, un Green Deal, un, un nuovo corso, un patto, un vero e proprio patto, in riferime, per il Trentino, in riferimento soprattutto al mondo agricolo e turistico, e non è dire poco. Prova a tradurre in parole magari più comprensibili a chi ci ascolta eh, magari distrattamente, come può capitare sui social. Cosa allora, intendete per questo nuovo certo. patto? Partiamo dalla considerazione che eh, il, la sostenibilità è una parola chiave, adesso eh, sono tutte abusate le parole chiave che usiamo, però non c'è dubbio che noi dobbiamo prenderci carico di eh, invertire una rotta che eh, qualcuno prima di noi non si è accorto di dover invertire e se vogliamo consegnare un pianeta minimamente vivibile a chi arriverà dopo va invertita la rotta. Non è pensabile che questa cosa riguardi solo le grandi industrie, solo i governi o solo insomma, le istituzioni internazionali Certo devono fare loro insomma, dei passaggi fondamentali, ma riguarda la vita di tutti i cittadini. Per cui nel nostro eh, programma è pervasiva l'idea di un ambientalismo integrale, come lo chiama il Papa, per il quale ciascuno, in qualsiasi elemento dell'agire, deve considerare questo patto di sostenibilità. No? In questo anche qui partiamo comunque da cose fatte, da cose concrete, per cui eh, le Acri Terra sono state le promotrici in questi quattro anni della creazione del biologico eh, in Trentino, eh, sono state tra i promotori delle leggi per l'utilizzo dei suoli eh, non utilizzati, insomma, abbandonati, e hanno, come dire, nel proprio agire, eh, un'attenzione particolare a costruire un'attività economica come quella agricola, che è importante, ma sempre avendo cura anche di essere equilibrata, che questa attività sia equilibrata all'interno delle comunità. Per cui, eh, come diciamo sempre, amiamo dire noi, il dire con il fare. Richiamiamo l'attenzione su questo tema della sostenibilità che è centrale, dall'altra parte facciamo proposte e noi stessi cerchiamo di esserlo in maniera attiva. Ma ad esempio su un tema concreto, spinoso, perché riguarda tanti lavoratori, appunto come quello della riapertura degli impianti scistici, voi che posizione tenete? Beh, insomma, è evidente, noi l'abbiamo detto da subito quanta attenzione ci vuole, l'abbiamo fatto anche nei nostri uffici, sportelli, eccetera, a, a, a, la, la, la, al fatto che non ci sia una diffusione no, del virus più di quella che purtroppo capita comunque. Non crediamo però che l'apertura delle piste, in qualche modo, se gestita con i protocolli corretti e, e, e fatta nella maniera più, più giusta, sia di per sé scatenante certo, dovrà essere valutato a chi può essere consentito no? la frequentazione, quali sono i numeri massimi eh, probabilmente ci vorrà attenzione a, ai luoghi dove poi la gente va a ristorarsi insomma, no? e quindi tutti quelli che sono i luoghi di possibile assembramento non crediamo però insomma che anche qui eh, sia la, la scelta quella estrema sia la migliore come è stato per la scuola giustamente come è stato insomma, per altre eh, situazioni dell'economia è passato ormai quasi un anno Abbiamo fatto tutti esperienza, questa esperienza va applicata, c'è un comparto economico che non può essere dimenticato, ci vuole il buon senso, il buon senso a volte va anche come dire, chiesto con forza e sanzionato quando questo non c'è ma le chiusure a oltranza non sono probabilmente la risposta giusta insomma un mondo che dovrà svilupparsi ancora per alcuni mesi speriamo solo mesi eh, con, eh, e fare i conti con una dinamica in atto che non è quella che vorremmo ma insomma non per questo possiamo, abbiamo già capito tutti, chiudere e chiuderci completamente Bene Presidente, Luca Oliver abbiamo ancora qualche minuto, magari attendiamo ancora qualche eh, domanda una ci viene dal titolo che Vita Trentina ha fatto questa settimana nel relazionare sul vostro congresso il titolo era Nuove Acli, stesso impegno perché Nuove Acli? c'è un dibattito forse un po' sommerso che vi vede un po' critici rispetto all'impostazione dell'associazione a livello nazionale ecco, senza entrare un po' troppo nell'ecclesialese ma che cosa eh, temete e per che cosa vi battete, tra virgolette, a livello nazionale? Guarda, anche qui due parole chiave, secondo me, che sono responsabilità e sussidiarietà. Eh, io so, da Presidente Provinciale e i miei colleghi Presidenti Provinciali altrettanto sanno che le ACRI sono quelle dei territori. Noi siamo attenti al circolo, sappiamo bene che sono le persone che ci scelgono tutti i giorni, che ci fanno o non ci fanno grandi. E, e ci scelgono perché trovano vicino al proprio paese, nella propria valle, un punto di riferimento, non perché abbiamo un blasone noto e perché magari ogni tanto si finisce sul Corriere della Sera o sulla RAI. Per cui, consci di questo, chiediamo che il livello nazionale sia, come dire, consapevole, per cui sussidiarietà implica che sono eh, i territori a dover fare il massimo, fin quando questo è corretto che sia dato ai territori, mentre il centro deve fare quell'attività di rappresentanza, di coordinamento, di indirizzo, di formazione, che può essere delegata appunto a un organo centrale. Dall'altra parte responsabilità, diciamo che l'attenzione alla gestione anche delle risorse economiche, per essere molto chiari, fatta dai territori, eh, non sempre è la stessa che, che viene posta a livello nazionale. Su questi due punti noi chiediamo chiaramente un cambio di rotta. È interessante anche cogliere questa determinazione che, insomma, è uscita dal congresso, affermata appunto anche nella vostra eh, mozione. Dobbiamo anche dire per chi ci ascolta che le ACLI escono dal consiglio provinciale con una. Forte, forte respiro collegiale, il Presidente ha distribuito, per così dire, delle deleghe d'impegno ai vari, praticamente a tutti i componenti del, del Consiglio eh, Direttivo, per cui. Eh, i vari singoli, i vari, i vari circoli, scusate, i vari, anche i singoli soci possono trovare poi dei riferimenti puntuali per i vari ambiti in cui l'attività delle ACLI e questo conferma che il Presidente insomma, è soltanto uno dei tanti che, eh, come dire, tirano la carretta. Lei eh, può contare comunque su un bacino di 17.000 persone che hanno dato la, la loro adesione, su, un sistema molto delicato di servizi che devono continuamente aggiornarsi ma che gode di, di buona salute e direi anche di, di fiducia come patronati da parte dell'ente pubblico. Eh, posso chiederle Oliver visto che questo sarà il suo ultimo mandato dal momento che nelle ACLI è assolutamente proibito fare il terzo mandato e lei al secondo, posso chiedere che associazione vorrebbe lasciare nel 2024, quando sarà costretto a farlo? Beh, diciamo che innanzitutto completare questo percorso che, che ci ha visti, appunto, iniziare un lavoro nella comunità eh, e quindi che si è esteso il più possibile a livello eh, dei territori della provincia. Dall'altra, l'abbiamo chiamata l'ulteriore eh, transizione verso un'organizzazione civile, cioè. Di fatto noi abbiamo sì 17.000 soci, ma abbiamo anche circa 180.000 persone che ci scelgono ogni anno per i servizi, per un approfondimento, eccetera. Ecco, riconnettere queste 180.000 persone eh, cercando di offrire loro un'opportunità e far capire appunto che le ACRI possono essere un punto di riferimento in questo momento ma anche in domani per altre questioni eh, sarebbe veramente il risultato più interessante e per il quale evidentemente sarei orgoglioso di lasciare a quel punto un'organizzazione che è diventata ancora più l'organizzazione dei, dei, cittadini, dei cittadini di questa provincia più che dei suoi soci, ecco questo probabilmente è l'ambizione che mi pongo più elevata. Questa prospettiva dell'organizzazione civile, ecco come si eh, combina con l'identità cristiana, che è naturalmente affermata non solo in quella lettera C che sta nella vostra sigla, ma che è perseguita anche nelle attività dove più, dove meno, insomma, dei vari eh, circoli. Ecco, su questo cosa è emerso dal congresso? Anche in riferimento alla vostra mh, presenza dentro le realtà ecclesiali trentine. Io credo che il termine che più viene, viene affermato anche nei nostri dibattiti è quello della fraternità, no? per cui eh, il sentirsi in un legame assolutamente indissolubile col destino degli altri. Penso che questo sia il punto che ci porta a concentrare tutte le attenzioni proprio sulle persone che abbiamo attorno e su quelli che sono che è il nostro pubblico di riferimento, diciamo. In questi termini penso e credo insomma, che possiamo dare, come abbiamo dato finora, un contributo, dobbiamo proseguire proprio nella strada che è nel, dire, nel titolo di una delle competenze che abbiamo anche deciso di mettere nella presidenza, che è proprio la lotta alle disuguaglianze. È chiaro che un mondo diseguale non è un mondo dove la fraternità è il punto di riferimento, per cui in questo vogliamo, come dire, associarci, a, a, ad altri enti che non solo agli enti ma anche alle parole che arrivano sia dal Papa sia dal nostro Vescovo insomma per proseguire in una direzione che ha bisogno di tante voci per poter diventare quella, quella seguita da tutti insomma Bene Presidente, siamo verso la conclusione, sto guardando i colleghi della regia se è arrivato qualche ulteriore domanda pare di no ma certamente ci sarà modo poi di approfondire quanto lei ha detto sia sulle pagine del nostro settimanale sia magari riascoltando anche sul sito eh, di vita trentina e sui tanti canali comunicativi che il vostro movimento ha e che apprezziamo a partire dalla vostra bella rivista quanto ci siamo detti naturalmente L'appuntamento non è che fra tre anni, ma un'occasione più vicina in cui ci si possa vedere e confrontare in presenza. La ringraziamo per la disponibilità e auguri di buon lavoro, Presidente Oliver. Grazie, grazie, veramente grazie a voi per l'attenzione in questo momento. Insomma, in particolare mi sento di dire come la pluralità delle voci, dell'informazione sia assolutamente un valore assoluto che tutti dovrebbero salvaguardare. Penso ovviamente al Trentino. E alla chiusura, eh, che è la chiusura che dal nostro punto di vista va ripensata. Ho approfittato di questo, questo messaggio. Anche perché le Acli proprio oggi si sono fatte eh, firmatarie di un appello sindacale molto risoluto per i colleghi del Trentino e anche noi di Vita Trentina ci uniamo a questa richiesta. Grazie Presidente grazie a chi ci ha ascoltato.